ciao a tutti oggi vediamo una lente con molti ingrandimenti 10x tascabile con un astuccio comodo per essere portata in giro con la cerniera quindi non si rischia che esca e cada è una lente tascabile si apre e può essere utilizzata sia per gioielli pietre preziose francobolli, monete qui ecco vediamo una spilla si riescono a vedere molto bene i particolari ecco ancora un particolare di questo gioiello qui ne vediamo un altro Ora proviamo a vedere all'aperto dei fiori, qui addirittura c'è un'ape appena posata su questo fiore e dobbiamo cercare di trovare bene il fuoco avvicinandoci riusciamo a vedere il lavoro che sta facendo, però poi è volata via. Questi invece sono i particolari di un girasole. Ora invece ci avviciniamo a una margherita e proviamo a vedere cosa si vede con 10 ingrandimenti. Se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al nostro canale YouTube Elettronica Didattica e andate a visitare il nostro sito elettronicadidattica.com Ciao a tutti!